Sì, grazie Presidente. In questo caso parliamo appunto delle aree che sono state realizzate grazie alla collaborazione tra Roma Capitale e CONI all'interno di aree verdi, parchi pubblici. Se ne sono state realizzate tre prossimamente verrà eh, aperta al pubblico anche la quarta, nel quarto municipio e è stato tema di discussione anche della commissione di ieri, quello della sorveglianza di queste aree che sono state appunto consegnate al Dipartimento Ambiente ma il Dipartimento non ha eh, al proprio interno i fondi per eh, curarne la manutenzione. Molte associazioni fortunatamente sul territorio sono, hanno a cuore il, la, la cura del, del bene pubblico, delle attrezzature pubbliche e quindi si sono offerte per eh, adottare il, queste, aree, queste aree attrezzate e in questo caso ringrazio l'assessore Montanari che ha risposto ad una nota dicendo che il, seguirà l'iter necessario appunto a, a formalizzare una, una collaborazione tra l'istituzione e il, le associazioni eh, che operano sui territori e quindi ecco, chiediamo con, con questa mozione di dar seguito a questi impegni affinché vengano formalizzati questi accordi. Grazie. Attraverso adozioni oppure sponsorizzazioni, insomma il, il, la forma... La tecnica non è un dettaglio secondario, l'importante è che si riesca ad assicurare la piena eh, cura e protezione di queste aree. Grazie.